sono con il Pride perché ci sono sempre stata, perché è una bellissima festa, una festa in cui ahimè ancora in Italia eh, si chiedono anche a gran voce in modo pacifico civile eh, dei diritti che in altri paesi devo dire sono acquisiti, quindi quello che mi piacerebbe è continuare ad essere al Pride e a senza dover chiedere più niente, semplicemente per partecipare a una bella festa. Io sono con il Pride, siatelo anche voi e siateci anche voi il 9 giugno a Bologna e bisogna andare, bisogna esserci, ne vale la pena.